Kita mamma makan, sate ayam, ena kali. Sale, mamma What's up bro? Sakarang taamo, masaxa su atuyan, ena toyan. Una chiesa prima di apa, 20 titoli, bagi manasaiama masaxa. Ok guys, ini. Sambal kachang boat, sate ayam, madura, suda ready. Check it out, we'll see you later. Ciao, mm, sì. Mm. Buono Questo è fatto col pollo. Robot sono quelli fatti con il cambio. L'agnello. Madura. Madura perché? perché vengono da lì questo tipo di cibo qualità eh, sì poi ci sono anche altri sappe, è famoso e si chiama sape padan mm -hmm. proprio da quella zona si chiama Padang, una città ma c'è questa madura è un'altra una città ma la differenza di gusto qual è, è tipo marinatura, mm -hmm. sape padam senza una lachia non so se sono tutte cosa allora, di solito questo sa te? il riso, no. ma no, guarda, talmente buono che ma... fai. forma, okay. poi pulirmi. No, il riso con una forma allora. di come è che si <ride> chiama L'Onta, um. è proprio da riso. Prendono pulito <ride> e poi tagliano cubetti buono, mia. Eh, eh? mi piace questo tanto, ma anche tutto questo tanto non è che è acqua, mm. no? mm. non è che è che è famoso, non lo so, non lo so, non non lo so, questo lo so, questo questa volta non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, niente sono orologio suo buono. Buono, mm. Bravo, buono, buono, cappolo. Ci sento che ci sta dopo. Immaginale. Ma c'è non sbaglia mai saper. Saper saper. Te lo dicevo prima. Saperiam. <ride> Saperiam. Non vorrei. Forte. Ena. E aspetta, Ena che ne dici del sapiaia? Molto buono, molto gustoso. Buono, l'abbinamento della, della salsina mm. di arachidi che lo rende un piatto più completo e proprio buono. Non c'è niente a dire. Mi, mi è piaciuta tantissimo. Sì. Mm -hmm. sì, sì. Ok, perfetto, e circa mm. del prezzo le trovi in giro? Un piatto così, sì. eh, completo, ah, penso 15 euro, 20? 15 euro, 20? Ah, sì, sì, sì, okay. sì, sì. Okay. sì completo, sì. Anche mm. se solo 5 spiedini va bene lo stesso. Sì, potrebbe essere qualcuno in più perché ah, okay. è leggero, è il pollo, quindi è leggero. Se sì. fosse anche 7 un, un spiedini, vanno, si mangiano volentieri. Sì. Sì. Perfetto, perché anche in Indonesia eh, dipende anche quanti speed così eh, aumenta. Eh. Eh, sì, circa tipo 50.000 rupe. Mm, ok, no, no, buono. buono. Comunque po grazie poco. delle... Non mi sono ricordato. Mm. Il voto. Mm. Il, vo il voto è, beh, 9. 9? Eh, sì. sì, sì. Perfetto. Grazie. Ciao, ciao Indonesia. Ciao. Sofia, Sì. quindi stavolta hai mangiato anche sateaia? Sì, devo dire molto buono, ma a me piacciono tutti i vostri piatti è che l'altra volta avevo un po' di malistomaco tutto qua Ok, perfetto, mi dici il tuo review? Beh, è un piatto mh, diverso, ah, anche due. se c'è il pollo come, mm -hmm. sì, come ingrediente principale comunque è stato mh, condito bene con una mm -hmm. buona salsa Dolce, al punto giusto, poi con um, era scalogno sopra e la, la salsa um, dolce di soia buonissima. Quindi proprio un piatto molto anche leggero da mangiare. Ok, e direi il prezzo secondo te? Beh, per un piatto così sì, anche io sarei sui 15 euro, ecco, 15, 16, sì. Okay. sì, sì, e... Il voto è un bel 9. Ci sta tutto. un bel 9 mm. benissimo. Vuoi dirti qualcosa a Netizen il suo follower in Indonesia? No, <ride> beh, grazie che mi seguite. Insomma, va bene. Grazie mille, Sofia. Ciao ragazze. Allora, con i piatti vuoti si vede che avete piaciuto il satellite. Allora, mm -hmm. adesso eh, vi chiedo il vostro parere riguardo, sate aia amore? amore? Vai. mi piace, è uno dei piatti che preferisco ehm... <ride> scusate scusate questo è che sbatte ehm, <ride> è buono perché mh, permette di mangiare la carne in una maniera gustosa io non vado pazza per la carne ma questa è proprio buona quindi cotta alla, alla griglia, alla braccia poi questa salsa di arachidi sopra con la salsa di soia è pazzesca quindi ve uh, lo consiglio un sacco E poi come voto do un 9 sicuro e... Sì, Aurora vuoi dire qualcosa? Il voto, quanti? quanti? Allora per me è un 9,5. e mezzo e Sì E io lo pagherei 17 euro 17 euro? <ride> sì okay. Grande Vabbè, A me è piaciuto tanto Ma anche per me è uno dei miei preferiti Ok, e tu invece no? Anch'io, qui vuoi... se... 16-17 euro. Grandissimo, diciamo, un bel piatto, ma anche il prezzo un okay. pochino. Eh sì, no. è giusto. Perfetto, va ah, bene, E ci salutiamo. Ciao, Ciao. Guys. Ok, guys, natali. Kale su da lì a qui, ma dimani, uh, brucian su da Mambuatkan vlog uh, di Netagenian Request. Tant'ansati a. Seperti yang nanti dilihat, ternyata goda keluarga uh, di Italia sini suka semua baik dari mama Malaysia, <coughs> Amore, Sofia, eh uh, Aurora sama bapak mertua juga semuanya suka. Jadi kuliner Nusantara memang ada duanya. Jika kalian ingin request makanan apa lagi yang besok-besok-besok ingin Bro car buatkan di dalam blog Jelajah Italia ya. Jangan lupa tulis komen sebanyak-banyaknya di kolom komen dan Jangan lupa jempolnya sebanyak-banyaknya. Di-share ke teman-teman dan semua yang di Indonesia di luar negeri. Nanti bercan Italia. Ciao. <SILENCIO> Cosa stai oh, facendo Sto mettendo via la salsa di oh. arambini con l'olio Quindi per il prossimo? <ride> Bene il prossimo! Satè. Lupa, like and comment ya. Follow Instagram kami et Brochan Dan Tekla. Prima kasi banyak ya. Jangan lupa like dan comment ya. Follow Instagram kami. et Sofia do goletti terima kasi bangak ya. Jangan lupa like dan comment ya. Follow Instagram kami. E Taurora prima Cassi e Young